intuizioni ma nel libro del Coelet scritto che la fine di una cosa è sempre meglio che l'inizio non so per quale motivo però la adattiamo e diciamo che sia <ride> così ecco questo ultimo momento io voglio dedicarlo a un, a un un aspetto più metodologico, tecnico, visto che siete anche alla vigilia del capitolo, su come si redige, si elabora, si pensa, si concepisce un progetto pastorale, spirituale, congregazionale, e io ho dato una scorsatina su internet, ho visto che ci sono anche cose molto belle prodotte da diverse congregazioni proprio che ricalcano questo format che sto per crearvi. Se avete un po' di, di tempo e volete così rendervi conto di che cosa le congregazioni producono su questa falsariglia della progettualità, ho visto proprio... Che venissi qui, il progetto che hanno elaborato a fine capitolo le Suore Calasanziane San Giuseppe Calasanzio sarebbe dei parli scolopi per il sessegno 2018-2024. Ecco il modo in cui ho organizzato, perché ho cercato anche di capire chi, quali di questi progetti ricalcava un po' questa metodologia, ma ho visto che questo è uno dei più, più vicini. Allora, perché noi di indietro possiamo averne tante, di riflessioni possiamo farne anche le più alte, le più elevate, è come se degli sposi avessero in mente una casa, ma se non si rivolgono da un progettista, e se non individuano uno spazio e se non sanno quanti metri quadri vogliono, questa casa rimane puramente ideale. Allora i momenti progettuali sono fondamentalmente tre, sono classici, non scoprirete niente di nuovo ma forse un'articolazione un po' più dettagliata. I tre momenti progettuali classici sono l'analisi della situazione, la progettazione operativa e la verifica del progetto abbiamo parlato strada facendo di avere una visione Ecco, la categoria di visione o di immaginazione che riguarda la proiezione che noi vogliamo dare della nostra congregazione, del nostro carisma nel futuro appartiene alla seconda fase, cioè alla progettazione operativa altrimenti la visione diventa una pura utopia nella mente e la progettazione afferisce anche a tre livelli della nostra dimensione antropologica. Il livello della razionalità, della emotività, quando dico della emotività intendo il livello delle, della passione, dell'entusiasmo, dello slancio che dobbiamo metterci, perché tutte le cose anche più alte, più elevate, più raffinate... Se non impattano con una dimensione nostra empatica e passionale si spengono. Apro e chiudo brevemente e quella che io chiamerei ma non vi scandalizzate la dimensione erotica della progettualità, che è il luogo in cui la nostra castità diventa motore di vita delle nostre idee. Ma qui avrei bisogno di farvi un altro percorso, non mi dilungo, no? perché molto spesso le nostre cose sono fredde, sono un po' frigide, e ecco perché fanno fatica anche a, a camminare. E un po' sembrano simili a quanto accade a me ce cioè danno un matrimonio, perché anno fa che interrogato lo sposo, all'inizio dell'omelia facendo un un po' dialogata con loro, dico Giovanni come mai ti sposi? E lui in così molto maniera settica, ma in modo formale, senza scomporsi, disse ho 32 anni. E il momento che era raggiungere l'età e prima o poi dovevo sistemarli e quindi uno valeva l'altra mi sono la, la sposa rimase di posto di ghiaccio e io poi seriamente chiedo alla sposa vuoi ancora rimanere? Possiamo continuare ecco un po' le nostre cose sono quasi simili, non, non ci mettiamo tutta la, la carica umana. Allora, queste sono le tre fasi. Adesso prendo una fase... Scusa, la, la terza è? Eh? La verifica del progetto. Dalla seconda alla terza fase... Eh, dal momento della progettazione fino alla verifica che si fa a fine no? se prendiamo la durata di un sessegno qual è la durata un, del mandato di un generale uno pensa di fare una progettazione per sei anni la verifica viene alla fine del sesto anno però nel frattempo dalla progettazione alla verifica occorrono alcuni atteggiamenti l'accompagnamento del progetto l'orientamento del progetto verso le diverse tappe e l'adattamento in corso d'opera perché in corso d'opera possono accadere imprevisti si aggiusta il tiro, si rivedono alcune cose bene, adesso alcuni ulteriori dettagli circa le singole fasi prima fase, analisi della situazione l'analisi della situazione comporta tre elementi a sua volta la conoscenza delle condizioni attuali del contesto in cui ci si trova come congregazione come parrocchia come diocesi come qualsiasi altra organizzazione di solito prima dei capitoli lo so perché nel mio paese c'è una congregazione che è anch'essa in lavoro di capitolo e il delegato mi ha fatto vedere il materiale che avevano prodotto e si mandano schede, questionari per fare un po' la fotografia del, del reale e anche per immaginare il futuro e penso l'abbiate fatto anche voi quindi conoscenza delle condizioni attuali del contesto attuale poi una interpretazione pastorale e spirituale della situazione alla luce del carisma della propria congregazione e infine la determinazione delle sfide più importanti che il contesto ci chiama a vivere questa è l'analisi della situazione. Non confondetela con quella situazione, grazie a Dio, superata da tempo, che accadeva nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana fino agli anni 90, dove puntualmente per l'analisi della situazione loro si limitavano a fare una fotografia sociologica della situazione, con dati, eh, numeri eccetera non è solo quella l'analisi della situazione è anche la interpretazione spirituale pastorale non basta dire avevamo cento novizi ne abbiamo 10. questo dato va interpretato e va letto anche in chiave di sfida e può avere tanti significati abbiamo migliorato la selezione del personale, è una crisi solo vocazionale e risponde al criterio meglio che siamo pochi ma buoni, Ecco, va interpretato il dato, quindi questo poi va fatto alla luce una dimensione spirituale e pastorale, non esclusivamente in chiave sociologica. La progettazione operativa, il secondo momento. Questo ha bisogno di cinque fasi. Stabilire La prima fase è stabilire gli obiettivi generali, sono delle idee chiave che devono circolare lungo il tempo del progetto, costituiscono le scelte di fondo di risposta alle sfide che sono state colte attraverso la fase dell'analisi, poi subito dopo formulare per ognuno di questi obiettivi generali alcuni obiettivi concreti e progressivi. Mi spiego, se il progetto dura sei anni dobbiamo portare avanti l'idea della, la sparo così, rivitalizzazione della vita spirituale della congregazione. Spalmando in sei anni bisogna individuare sei obiettivi concreti. Riesco a farmi capire? Poi, terzo, terza fase, scegliere le strategie per il conseguimento di quegli obiettivi. Quarto, concretizzare gli interventi, tenendo presenti i destinatari le finalità e i contenuti. No? Vedete, man mano che il progetto si evolve diventa sempre più concreto. Ormai la metodologia della progettazione è quasi universale, perché nelle scienze delle organizzazioni questi sono dati acquisiti chi lavora nella scuola sa che funziona così, no? obiettivi generali, obiettivi intermedi, obiettivi finali, verifica, la metodologia è ormai universale su questo, si tratta poi di rimpolparla secondo le esigenze che attengono alla vita di una congregazione, queste sono valide anche quando si fa un consiglio pastorale, si deve elaborare un progetto pastorale per la parrocchia, o sono valide... Per un vescovo che deve elaborare il progetto pastorale per la sua diocesi. Da ultimo la programmazione. La programmazione è il momento in cui si individuano i singoli avvenimenti e i singoli eventi e li si calendarizza. Attenzione che noi molto spesso bypassiamo tutti gli altri momenti. E siamo convinti che un progetto sia solo un calendario. Ecco, su questo io spesso mi prendo con il vicario della pastorale e dico: guarda, che la progettazione pastorale non è a regalarci il calendario pastorale dove si dice il primo giovedì c'è questo, l'ultimo venerdì c'è questo, questa è l'ultima fase di un progetto. E tutto il primo dov'è? Riesco a farmi capire? Ecco, terza fase è la verifica del progetto che consente di misurare l'impatto che quel progetto ha avuto sulla realtà pastorale per cui la verifica si realizza lungo il processo della realizzazione del progetto per correggere il modo dell'esecuzione degli interventi. C'è una verifica finale e c'è una verifica in itinere, cioè a fine di ognuno dei sei anni, se io ho stabilito un obiettivo intermedio, vado anche a verificare che impatto ha avuto quell'obiettivo intermedio, le strategie usate, le iniziative intraprese, gli eventi fatti, hanno aiutato la congregazione a fare un passo in avanti verso la direzione, verso la visione che ci siamo dati? Comprendo che può sembrarmi macchinoso, però se questo comincia a entrare anche come realtà strutturale nelle nostre organizzazioni ecclesiali, diventiamo anche, diciamo, visibilmente anche più capaci anche di dialogare con le altre realtà sul territorio, perché nei diversi territori ormai si ragiona così dappertutto. Se voi chiedete, se io chiedo al preside della mia scuola, eh, preside, posso venire due giorni alla settimana a incontrare gli alunni, e il preside mi dice: presentami il tuo progetto, io lo presento al consiglio di istituto, se viene approvato verrai e farai quello che tu mi hai progettato di fare. E non è come si faceva una volta che arrivava il prete in qualsiasi momento nella scuola e poteva andare a trovare la porta aperta. Adesso è cambiato tutto. Ma al di là di questo è anche la serietà con cui si, ci si interfaccia con le altre istituzioni, altrimenti diamo l'impressione di un pressapochismo. Secondo passaggio, allora ho delineato sinteticamente le fasi dell'articolazione del, di un progetto. Adesso andiamo a dire qualcosa in modo più appropriato circa la visione, come si individua la visione. Che appartiene, se notatevi ricordate bene, alla progettazione operativa, perché prima di far partire tutta la progettazione devo capire che cosa voglio io per i prossimi sei anni per questa congregazione e qui la riflessione sicuramente l'avete già svolta precedentemente può partire da... C'è cioè degli esempi, una apertura del carisma su fronti che storicamente, quando il carisma è nato, non aveva però adesso alcune sfide ci portano ad aprire il carisma su altri fronti. Parlavo qualche tempo fa con dei Comboniani. Dice: Noi siamo andati in crisi parecchi anni fa, però quando a un certo punto. Vescovi dell'America Latina, dell'Asia e di altri continenti ci chiamavano e noi dicevamo "Ma il nostro fondatore era solo per l'Africa, Nigrizia o morte. Se noi andiamo altrove, tradiamo il carisma, ma il carisma non viene tradito, viene implementato perché i fondatori sono figli del tempo, e se nel suo tempo con Boni aveva davanti solo il problema dell'Africa non poteva pensare a mandare i missionari in Nuova Zelanda è chiaro quindi non è nessun tradimento del capitalismo si implementa si arricchisce e quindi lì poi nasce la visione e questo ecco l'individuazione della visione avviene attraverso il discernimento, per cui al fine di superare una visione prettamente tecnica della progettazione e integrare una dimensione spirituale, pastorale, ecco in questo momento entra il criterio del discernimento, che è il momento premio, cioè prima ancora di mettere in moto la progettazione, la congregazione si interroga e dice. Il carisma nostro, con le sfide di questo tempo, dopo che abbiamo analizzato la situazione, come si può articolare, come si può rimodulare, come si può riattualizzare, qual è una idea portante, Ecco, quella diventa la visione che poi si esplicita attraverso i diversi passaggi che vi ho indicato. La visione è l'immaginazione del futuro che si è aperta, ispiratrice e positiva e quindi coinvolge anche l'elemento emotivo e motivazionale dei protagonisti della progettazione e direi anche l'elemento intuitivo, perché molti carismi sono frutti di intuizione, lo Spirito Santo agisce per via di intuizione, non per via speculativa, i fondatori non è che si sono messi a fare speculazione prima di far sorgere una fondazione, sono guizzi dello spirito che hanno ricevuto, ma non è che lo spirito ha parlato solo a loro, parla anche attraverso la congregazione come comunità e quindi di guizzi può darne sempre nuovi. È importante che questa visione del futuro non sia descritta come qualcosa di intellettuale o freddo, ma come qualcosa che ti appassiona, attira, stimola, che risponde ai desideri profondi del gruppo, della comunità, della congregazione e indica le possibilità che possono risultare dall'impegno che si va a approfondire per il progetto da mettere in campo. Più il traguardo ti afferra e ti entusiasma, più ciascuno si sentirà deciso nei passi da fare per conseguirlo. Per cui è importante, uso questo verbo, caricarsi bene prima di attivare un progetto, altrimenti rischiano i nostri progetti di rimanere come le lettere pastorali dei Vescovi, che non li legge nessuno, solo il Vescovo li legge più di una volta perché mi ne vuole leggere. Quindi così rischiano i nostri progetti spesso. Potremmo usare anche il termine di immaginazione come sinonimo di visione, Dobbiamo intendere l'immaginazione come una visione vivida, emozionante, una visione creativa. Gesù aveva un'immaginazione vivace, a tal punto che leggiamo nel dialogo con i discepoli di Emmaus questa espressione, ci fanno ardere il cuore e petto, le parole del Maestro. E questo significa che la sua parola non era una parola, oppure pensate quell'altra espressione nella sinagoga, parlava come uno che ha autorità. Non era banale il parlare di Gesù. Il discernimento quindi aiuta a distinguere ciò che è fondamentale da ciò che è secondario e a operare di conseguenza delle scelte, ma è soprattutto un atteggiamento di ricerca della volontà di Dio attraverso il dialogo comunitario e mettendo in campo processi decisionali ed esecutivi coinvolgenti Questo metodo del discernimento ha anche bisogno di tre passaggi. Il primo passaggio è cogliere, ecco, annusare, userei, userei questo verbo, annusare che cosa lo spirito ci sta chiedendo in questo contesto. Il secondo passaggio è, come dice Gesù, sedersi e vedere fare i conti con le risorse che si hanno. Se vuoi costruire una torre e non hai i mezzi, rischi di mettere solo le fondamenta e tutti ti derideranno. Dice questo ancora, alle fondamenta sta. E poi, ecco, quindi hanno usato... Lo spirito, misurate le forze, si individuano pian piano gli interventi. La progettazione deve essere vista non solo come un apprendimento continuo, ma soprattutto come un processo continuo e una trasformazione educativa e spirituale dei singoli protagonisti, in quanto un insieme, attraverso la costruzione della comunità in un cammino vocazionale costante. Il progetto è una realtà dinamica, non è. Ecco, il progetto è come una casa. Costruita la casa non è che la casa rimane lì a la casa viene abitata e mentre la si abita ci si accorge che forse lo sgabuzzino e le e la farlo lì andava fatto lì e che forse nel bagno andava da un altro punto per mettere la lavatrice. Ecco, questo dinamismo deve caratterizzare anche la progettualità della vita di una congregazione. perché anche qui ci si può irrigidire e dire no vabbè, aspettiamo che finiscano i sei anni, ma se hai visto già il primo anno che ha intoppato in qualcosa, che cosa ci impedisce di rivedere? Non bisogna mai idolatrare no? quando si parla degli idoli che sono opera delle mani dell'uomo, anche i progetti sono frutto delle mani dell'uomo, se noi li rendiamo, li mettiamo nella campana di vetro e non li tocchiamo più, diventano idolo per dire, ecco, abbiamo prodotto un bel progetto, ma l'operatività è stata fruttuosa, ha portato i frutti sperati, desiderati, intravisti. Ecco, comprendete subito come nelle dinamiche della progettazione entra quello che abbiamo detto finora, entra la disponibilità, la trasformazione, al mettersi in gioco, entra in gioco quella che è anche la crescita spirituale della comunità e dei simboli. Si può sintetizzare la crescita spirituale concependola come la dinamica che integra le sorgenti profonde di senso, di direzione, di motivazione, di comprensione, di completezza interiore e le concretizza praticamente congiungendo Due realtà che sembrano paradossalmente assurde e distanti. La dimensione passivo-contemplativa con quella attiva-organizzativa. E queste due dimensioni, nell'agire progettuale delle nostre realtà ecclesiali, vanno sempre insieme. Perché è proprio la dimensione passivo-contemplativa che ci fa usare lo spirito. Faccio degli esempi da, da Massaia. Se la donna delle pulizie o la, o la casalinga è continuamente nel vortice delle cose e magari non ricorda dove ha messo un oggetto, ma continua a rovistare dappertutto in una esagitazione continua, e magari il marito è lì in poltrona, tranquillo, la vede così agitarsi, dice ma che c'è, che lo no, so io, so io, e anche lo dice ma non trova mai cosa, cosa va cercando. Poi finalmente si decide a dire al marito, guarda che cerco questo oggetto, e il marito con calma, ecco la dimensione contemplativa, dice guarda che è lì, è lì da ore che ti aspetta, e uno gli passi davanti e non l'hai visto. Ecco, quindi le due dinamiche sono importanti, anche qui nelle comunità ci si differenzia si è diversi per questo no? perché c'è chi ha l'imprinting più attivo organizzativo e anche più contemplativo ma non è che il contemplativo è il riflessivo è improduttivo è colui che impedisce a chi è attivo di essere risucchiato nel vortice di un fare che non accroda nulla che non, non fa mai centro sull'oggetto L'altro elemento che appartiene alla dimensione progettuale è la costruzione della comunità. La crescita comunitaria è una dinamica di progressiva integrazione comunitaria delle singole persone che decidono di mettere in discussione se stesse per creare uno spazio comune di fiducia e di dialogo per plasmare il loro futuro. Domenica ascolteremo dagli Atti degli Apostoli un'annotazione di luogo che quando lo Spirito arriva tutti erano radunati, dice il Libro degli Atti, nello stesso luogo. Non è solo una annotazione di luogo, è un'annotazione esistenziale. Ricordate che la prima domanda di Dio, la domanda di, di luogo, dove sei? Allora si fa comunità se ci si trova insieme, cioè se ognuno si trova lì dove si trova il fratello. Quando dico dove si trova, non è un fatto logistico, cioè ti stai ritrovando a immaginare, a desiderare, a volere ciò che gli altri della tua comunità stanno volendo in questo momento? Altrimenti potresti anche trovarti nello stesso luogo fisico, ma non stai nello stesso luogo dello spirito. A tal fine è importante creare un clima di fiducia nella comunità, che è una condizione sine qua non per un genuino dialogo. Solo in un ambiente di fiducia si riesce a ritrovare la capacità dei membri di un gruppo di mettere in mora le ipotesi precedenti e passare a un genuino pensare in comune. Solo così una comunità è capace di plasmare il proprio futuro. Un altro aspetto, il cammino vocazionale di ognuno e della congregazione. La vita in pienezza e la felicità degli esseri umani è il senso ultimo del piano di Dio. Questo ve l'ho ripetuto più di una volta in questi giorni. La vocazione fondamentale di tutti i battezzati, ma di tutti gli esseri umani, è questa. La vita in pienezza e la felicità degli esseri umani se uno un ragazzo dovesse essere, chiederci a bruciapelo perché ti sei fatto prete perché ti sei fatta Monica perché ti sei fatta suora è semplice perché ho capito che questa è la mia è la, via, la mia via per la mia felicità attenti non in senso edonistico come intenderebbe il mondo ma di quella felicità che attinge la sua origine in modo verticale in Dio e in una dimensione orizzontale nel sapermi utile per la felicità degli altri. Il Vangelo di Cristo ha una grande fiducia nell'umano, occorre porre attenzione alla realtà unica di ogni persona e la disponibilità ad accogliere la vocazione e il destino di Cristo come uomo perfetto. Progettare consiste nella guida della comunità da parte di Dio e nella capacità o abilità interiore della comunità di ascoltare la voce di Dio e di partecipare nella realizzazione del regno di Dio. È interessante il riconoscimento della dimensione dell'affidamento nella progettazione in quanto la comunità ascolta la vocazione di Dio di cui essa non è l'autrice. Le congregazioni non sono coloro che hanno l'esclusiva sul carisma, sono custodi di un carisma, ma non sono coloro che mettono sotto una falina il carisma. che può accadere, ma è accaduto nella storia, che carismi tenuti infruttuosi da congregazioni nelle quali erano sorti quei carismi, poi avevano preso rivoli diversi e sono rifioriti in altre congregazioni. Poi bisogna avere consapevolezza che Qualsiasi progetto che possiamo elaborare, forse anche il più ardito, il più riflettuto, il frutto del migliore maggior discernimento, è sempre una realtà parziale, in quanto il progetto è una piccolissima parte di un progetto universale di salvezza che è il progetto che Dio ha per tutti gli esseri umani non vorrei che confondessimo che grazie ai progetti che noi riusciamo ad elaborare possiamo salvare il mondo intero, perché andremo incontro a una frustrazione terribile. La vocazione è una chiamata al servizio che la maggioranza di noi rinnega che la maggioranza di noi non deve rinnegare durante tutta la sua vita questa chiamata di darci a qualcosa di più grande di noi, di noi stessi, e di diventare quello che siamo stati intenzionati a diventare. Cioè, cosa voglio dire? Il Signore ci ha chiamati per qualcosa di più grande di ciò che noi avremmo mai immaginato. Ogni qualvolta noi sottodimensioniamo la vocazione, la tradiamo. E come tradire l'umanità, ogni qualvolta noi ci accontentiamo di essere meno che uomini. Tradiamo la vocazione quando noi giochiamo, secondo la logica, del minimalismo etico, del minimalismo spirituale, per tradurre in soldoni è come quando la gente ti chiede da che punto in poi è valida la messa? È un po' come veniva negli antichi manuali di morale ossessionati nello stabilire da che punto in poi era peccato. È una prospettiva al contrario. Noi dobbiamo tendere a quel magis, a quel di più, di cui parlavo un altro giorno. Il cammino vocazionale è una dinamica di continuo discernimento delle chiamate provenienti dalla realtà, dalle persone, dalla comunità, dalle coscienze delle persone, verso l'atteggiamento di passività creativa, di affidamento in un progetto che supera i progetti personali coloro che lo hanno persino redatto ecco, che cos'è la passività creativa? è il lasciarsi fare man mano che la tua vita va avanti da input, da sfide che tu non avresti mai messo in conto e che nel lasciarti plasmare ti accorgi che emerge qualcosa di nuovo da te è il non tenere sempre in mano il timone della tua vita Altrimenti è come quando facciamo le prime lezioni di scuola guida, penso sia accaduto a tutti, che la prima tentazione è quella di guardare le mani che stanno sul volante e non si va molto lontano, eh? e diventa pericolosissimo. Ecco, se noi vogliamo sempre guardare il timone che abbiamo in mano nella nostra vita, non andiamo molto lontano e impattiamo quanto prima verso qualcosa di terribile. Ecco, per fare tutto questo, io ho scritto occorrono delle virtù, le ho chiamate virtù processuali, significa virtù che accompagnano il processo, tutto questo processo di progettazione. Sono: la prima è la fedeltà creativa. La virtù della fedeltà creativa si definisce come la mentalità e gli atteggiamenti connessi di una persona che è protesa a conoscere la realtà e se stessa nella complessità del loro essere, si inserisce nelle varie tradizioni e ricerca gli spazi di intervento creativo possibile. La fedeltà è da intendere sia in rapporto vero con il mondo, sia in continuità con le dinamiche operative buone del passato. Ecco, ogni congregazione, ogni diocesi, ogni parrocchia ha la sua storia. Vi dicevo già che il mondo non comincia con noi e non finisce con noi: la fedeltà creativa è la capacità di riannodare i fili tra quanto di bello e di buono. È stato, ci è stato consegnato e quanto di bello e di buono siamo capaci di inventare. E questo implementa, strada facendo, la tradizione. E questa è la tradizione viva della Chiesa e la tradizione viva di tutte le realtà ecclesiali. La fedeltà creativa non è né la mentalità di chi ripete pedissequamente gli schemi del passato, nella mentalità di chi è convinto che con lui cambia tutto il mondo. Seconda virtù, dice il discernimento personale, è la virtù dello sguardo profondo sulla realtà e su di sé. che permette di lasciare arrivare la vocazione che dà una direzione unitaria e armonizzante alla propria vita e l'avere l'occhio vigile su se stessi e sulla realtà e questo comporta anche questa continua verifica no? quello che sto vivendo, quello che sto facendo mi sta arricchendo o mi sta inaridendo o mi sta facendo addirittura regredire sul fronte della mia crescita spirituale poi la coerenza operativa che cos'è la coerenza operativa? significa che se abbiamo individuato negli obiettivi finali intermedi dobbiamo mantenere anche nelle diverse proposte che possono venire fuori una coerenza con il progetto che abbiamo posto in essere e dice ma io è venuto quest'idea e se poi porto il broncio perché il superiore non me l'ha approvata ma c'entra qualcosa in questo discorso che stiamo facendo ha una coerenza operativa No, ma è, uno, è un hobby mio, va bene, ma non, non è che tutti gli hobby possono essere secondati. Te lo vedi in camera quest'obbligo. Perché molti anni fa nella mia diocesi, parlo della mia diocesi, così non si offende nessuno. Il vescovo voleva affidare la la guida della caritas diocesana a un sacerdote. E nel mentre si accingeva a fare questo, questo sacerdote già si sentiva, si strofinava le mani perché si sentiva gratificato da questo e subito non ancora era stata formalizzata la nomina, lui si presenta dal Vescovo e dice: Ecco Eccellenza io Soprattutto dedicherò a tutta la mia attività di responsabile della Caritas a istituire un centro di medicina alternativa, pranoterapia, cristalloterapia. Il vescovo rimane rimanere basito, dice, ma che centro è questo con la Caritas? No, ma questa è una, una cosa, una passione mia. Non, non possiamo far passare le tue passioni, a parte che rischiamo di essere denunciare al ministero della sanità perché a quale titolo possiamo aprire un centro di medicina alternativa che tra l'altro in Italia non è riconosciuta ufficial ufficialmente però era una sua una sua fisica e comunque il vescovo gli dice hai fatto bene a dirmelo perché ho capito che non posso dare a te questo <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> e il problema si risolse così Ecco, la, la coerenza operativa, cioè ognuno non deve neanche utilizzare l'incarico, il ruolo, il servizio che ha nella congregazione per veicolare le sue fissazioni, chiamiamole per nome, no? perché è inutile che diciamo hobby, eh, particolarmente propensioni, si chiamano fissazioni. Allora, io dico questo, il principio che do alla mia gente è questo, le fissazioni... Sono buone e servono solo per chi ce l'ha, ma se le vuoi imporre agli altri diventano molestia, <ride> quindi, se a te aiutano a vivere te le coltivi, l'importante è che non le imponi agli altri. L'altra virtù, la generosità sistemica, è la virtù della mentalità comunitaria, collaborativa dove si innestano e si innescano delle interrelazioni per cui quando si sta lavorando ciascuno sente anche il bisogno di venire incontro al limite dell'altro di dove ci si accorge che magari strada facendo qualcuno arranca nel servizio che gli è stato affidato e generosamente lo affianca lo sostiene, lo supporta lo incoraggia, gli dà una mano e non gli dice ah tu hai avuto un incarico e te la sbatti da solo adesso eh, perché ci sono anche queste dinamiche tra di noi no? nella serie hai voluto la bicicletta, pedala ecco la generosità sistemica non è molto diffusa è questo gareggiare a fare in modo che non si creano delle falle nella, nel processo di realizzazione del progetto. Poi il dialogo generativo si esercita questa virtù quando la comunicazione tra due o più persone sorpassa il semplice scambio di informazioni e genera un cambiamento nei paradigmi e nelle motivazioni delle persone che comunicano. Il dialogo fa riferimento alla creazione di una visione condivisa, raccontarsi insieme il gusto, la gioia di stare a lavorare per una visione condivisa. Noi spesso riusciamo più a ritrovarci insieme sulle piattaforme delle lamentele, per cui se in, in, il dialogo, diciamo, lamentoso ci trova più facilmente uniti. Ma il dialogo generativo è il dialogo che dice ecco, siamo contenti che stiamo lavorando per questo progetto, sento che siamo coinvolti, ci stiamo mettendo l'anima e sicuramente il Signore non mancherà di farci vedere i frutti. Certo, con la consapevolezza dei limiti, senza farsi illusioni, senza coltivare megalomanie. Da ultimo l'integrazione sinergica e la capacità di creare sostenibilmente tutto il sistema con, una, con un, un supporto reciproco attraverso una comunicazione di fiducia generosa. Cioè è la capacità di dire guarda che sto facendo fatica in questo momento, aiutami a supportarmi, a chiarirmi, a capire come posso incanalarmi meglio nella direzione che stiamo vivendo come comunità. E questa fatica può derivare da limiti personali, da resistenze, perché poi lo devo mettere in conto, no? Tutto, Tutta questa zavorra di cui noi siamo portatori, perché ognuno di voi poi deve fare i conti con delle resistenze. Quando è subentrata, la, faccio degli esempi così concreti, è subentrata l'informatica, molti dei più avanti degli anni hanno provato resistenza a prendere dimestichezza, però quando ci si è accorti che comunque il mondo sarebbe andato in quella direzione, dovevi darti da fare. E io l'anno scorso ero... A pranzo da una famiglia di anziani quasi novantenni che si erano ritirati da Milano, avevano acquistato la casa qui in paese, i figli erano rimasti lì, loro preferivano vivere i loro ultimi anni a Milano. E io così, proprio con vezzo da prete, dico alla signora, signora ma lei qui è sola perché se, se, se ne è venuta qui da sola cosa fa qui? Non ha amiche? No, io non sono sola io sono so usare Skype so usare internet ho tanti amici su Facebook eh, chiedo scusa <ride> aveva quasi 90 anni si era messa in gioco no? dice no io già avevo, avevo, mi ero preparato a questo momento e quindi ho detto ai miei nipoti io me ne vado di qui da Milano quando voi mi avete addestrato all'informatica per dire chi bisogna vincere delle resistenze quando si deve affrontare un cambiamento, ma rimane il criterio, il principio fondamentale, quella signora anziana intanto ha vinto la resistenza perché ha desiderato il cambiamento.